Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi faremo la nostra morning routine in vacanza. Ho già preparato la tavola come potete vedere, adesso vi faccio vedere che cosa ho messo per la colazione di Vanessa e Anastasia e andiamo a svegliarle insieme. Qui abbiamo delle brioche zuccherate semplici che probabilmente Vanessa vorrà eh, con la Nutella dei biscottini, gli abbracci, del pane, del succo di frutta, gli actimer che fanno benissimo e dei cereali nesquit. Ora mi bevo il mio caffè schiumato e vado subito a svegliarle. Venite con me? Ok, ragazzi, andiamo a svegliare Vanessa e Anastasia Ani Amore Amore mio Ehi Anastasia Amore andiamo al mare? Eh? Andiamo al mare, vuoi fare colazione? Che Lele ci sta aspettando, Maria Rosa? Dobbiamo andare al mare, amore. Vuoi venire a fare colazione? Cosa vuoi per colazione? Vuoi latte e biscotti? Eh? Amo. Vuoi latte e biscotti? E cosa vuoi? Pane e Nutella? Dai amore mio, vieni! Amore, piccina! E allora facciamo tardi, eh! Sembra che Anastasia non abbia nessuna intenzione di alzarsi, il problema è che noi abbiamo un appuntamento alle 10 e manca un'ora e dobbiamo ancora fare colazione e preparare il pranzo, quindi probabilmente arriveremo in ritardo. Buongiorno amore, sei arrivata tu da noi? Eh, hai dormito bene? Ascolta, dobbiamo andare a far colazione. Ti ho preparato il cappuccino, ti va? Eh? Un pochino di cappuccino senza caffè, giusto? Poi cosa preferisci? Andiamo a vedere cosa c'è sul tavolo? Vieni, dai. Eh. Amore, cos'è successo? Ti ho male. Non stai bene oggi? No? Cos'è successo? Perché? Fa niente, amore. Non ti preoccupare, capita. Va bene? Eh, non andiamo al mare, stai a casa con la mamma, va bene? Eh, tata. Buongiorno, amore mio. Tu stai bene? Eh? Oggi avevo iniziato questo video con la nostra morning routine in vacanza e poi avremmo fatto vedere dove saremmo andati al mare, ma purtroppo Anastasia non sta bene. Quindi voi non venite al mare con la novella? Eh, amore, se Anastasia non sta bene, no, non posso portarla al mare. Eh? Vedremo, dai vedremo come starà va bene se poi te la senti tra un pochino magari andiamo eh Ani se te la senti eh? vediamo come stai ok cosa vorresti per colazione non vuoi niente, non vuoi niente vero invece amore pane e nutella guarda ho messo gli actimel la nutella i biscotti non voglio i biscotti l'actimel ah sì? quindi il cappuccino non lo vuoi? Non ti va? Ok, ti do un... cioè, i biscotti li mangi così? Senza latte? Non vuoi puciarli nel latte? Va bene, allora buona colazione. colazione. Facciamo colazione e poi prepariamo i panini da portare in spiaggia. Sembra che Anastasia stia meglio. Vuole andare al mare. Vero, Tatina? Vuoi andare al mare e stai meglio? Però non vuoi fare colazione adesso. Neanche una briochina, un biscottino soltanto. No, facciamo dopo quando arriviamo al mare Se ti viene fame Andiamo a mettere il costume allora Sai già quale costume vuoi mettere? A few moments later. Oh, amore non stai bene Hai mal di pancia Vuoi stare a casa? Allora stiamo a casa Però ti sei messo il costumino Lo togliamo allora? Dai. Non ti preoccupare non ci sono problemi Capita va bene? Amore ti sei messo il costume ma non siamo più sicuri Se andiamo al mare No sì eh, lo so, eh, vediamo, aspettiamo un pochino perché tua sorella purtroppo stamattina non sta bene, ok? andiamo mandiamo il papà. Lo so, amore, però magari invece di andare in quella spiaggia un pochino più lontana da qui, andiamo alla cinta. Vabbè, è sempre uguale. E veniamo anche noi, se Anastasia si riprende tra un attimo, ok? Fa, non so. Ti fa male tanto, Ani? Eh, ma ti viene ancora da vomitare? andiamo? No, Vuoi provare? No. Vuoi toglierlo il costumino? E mettiamo i vestitini? Amore, non piangere. Vane, ascoltami. Vane. Non è detto che noi non andiamo. Non andremo stamattina, ma oggi pomeriggio. Ma io voglio andare stamattina. Andiamo oggi pomeriggio. Tanto lo sai che anche Maria Rosa non può venire perché Antonio... Sì che può venire, lui va lo spesso. No, lascia stare, non piangere. Più tardi andiamo, stai tranquilla. Può capitare di star male, eh? eh se ti fossi ammalata tu... Cosa facevamo? Va Giochiamo vabbè. a carte? Che ho comprato le carte? Va bene? Dai. Hai visto, amore? A te va di venire un po' fuori con noi? No. Vuoi stare qui? Io vado un po' fuori con Vanessina a giocare a carte. Ma se ti metti fuori, sulla sdraio, stai benissimo. Ti avvicino la l'asraio vicino alla mamma? Eh? Amore mio. Anastasia, però adesso ti vesto, ok? Ti aiuto a vestire? Eh? Così non sei proprio nuda nuda? Che c'è una bella rietta fresca fuori? Sì! Ragazzi, purtroppo Anastasia ha vomitato ancora e quindi sembra adesso che stia veramente bene, però io non mi fido tanto perché eh, appena ha vomitato si sa sempre bene. Poi dopo, dopo magari mezz'ora o un'ora, si ricomincia ad avere un po' di malessere. Cosa c'è? Ti viene ancora da vomitare? E vai, vai, corriamo, andiamo, andiamo, andiamo! Corri, corri, corri, corri. Mannaggia. Lo sapevo io. Ani, no. No, amore, non piangere. No, no, no. Mi dispiace, amore. Vuoi l'acqua dai. Vuoi l'acqua, amore? No. Niente ragazzi, avete visto come immaginavo, eh, ha vomitato ancora, perché purtroppo quando si ha queste forme di gastroenterite, si ha mal di pancia e viene, viene da vomitare a distanza magari anche di, sol, di una sola mezz'oretta. E quindi aspettiamo per vedere se oggi riusciamo ad andare al mare. Ci vediamo dopo, vero amore? Sì. Amore, amore, è arrivato papà. Ti ha portato le medicine, starai meglio, dai, sono contenta. Vai, vai, vai dal papi a prendere le medicine, la medicina? Bevi tutta tutta che ti passa il bal di pancia? Questa è la medicina invece per non vomitare. Amore, lo devi. hai visto che sei riuscita sulle tue mani? Devi schiacciare! No, nah, bevi questo! Ti piace? Dicono che è la fragola, è buono? Adesso ti pulisco. Tieni questo, non schiacciare, mettilo in bocca dove c'è il buchino e schiacci! Amore, lo devi bere, altrimenti ti viene ancora da vomitare, dai. Vuoi fare un riposino? Però piano piano lo devi sorseggiare, ok? Adesso misuriamo la febbre, vediamo se hai la febbrina, va bene? Stai ferma, però, eh. Visto che bello questo termometro nuovo, arancione, amore. Ti è tornato mal di pancia? No, amore, che perché... No. Toglilo un po', sennò ti fa venire ancora di più. No, amore, perché piangi? Cosa c'è? Dormi, amore mio, dormi. Ti fa male? Sì. Adesso ti passo un secondo che hai appena preso i fermenti. Aspetta un attimo. Grazie, la nostra si è addormentata e oggi non potremo andare al mare. Speriamo che quando si sveglierà starà bene. Questo video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao.